Sono entrato nel movimento 5 Stelle nel 2012. Unitamente agli amici di Terni ho percorso un cammino ricco di esperienze, di iniziative, di grandi sacrifici per cercare di cambiare la nostra città. Ora è venuto il momento di fare un passo diverso. up empty cup by Bisogna fare in modo, tutti insieme, di recuperare le nostre radici culturali. Qui siamo in una terra ad alta vocazione turistica, enoca, astronomica, ha delle peculiarità uniche. Nel frattempo, seguendo quella che era la tendenza mondiale, abbiamo avuto anche le industrie, il benessere che ci hanno dato, ma ora siamo arrivati al renderazione, perché eh, il processo che è stato eh, consentito, di fatto senza regole da parte della nostra classe politica, ci porta a fare i conti con la realtà. E i conti sono purtroppo molto pesanti per città come la nostra, per Terni, perché indubbiamente c'è un danno ambientale clamoroso eh, per il quale occorrono provvidenze economiche di grande importanza e che al momento nessuno vuole in alcun modo eh, fornire. Per questi motivi ho ritenuto di candidarmi quale portavoce presidente della giunta regionale per il Movimento 5 Stelle e l'Unione.